Tutto quello che c'è dentro e dietro, il motore che c'è dietro, non lo vede. Questo è quello che effettivamente non, non è visibile ed è praticamente il grosso know-how che ha all'interno dell'azienda. Dove l'apertura mentale non è legata a esattamente a quello che fai, ma l'apertura mentale è a 360 ⁇ Riteniamo che sia il manager responsabile dello sviluppo delle proprie risorse, che sia il lavoro principale del manager e quindi se ne occupano loro. Il mio percorso con te in queste sei settimane, il, nostro fo il mio focus è quello di formare te e ti darò tutti gli strumenti per, per farlo. Un SPDCA giornaliero. Quanto ti segue Aurora nella attività quotidiana? Per tre settimane e eh, sono stata con lei tutti i giorni, tutte le mattine. Okay. Questa è l'intensità. Eh, non sapevo nulla, non sapevo niente né di come si gestiscono i progetti né di come si gestiscono le persone. E i feedback sono la cosa che mi ha aiutato di più nel gestire il film. Ci si trova con una persona seduta su una sedia, tutti gli altri intorno, pronti a dargli dei feedback e questa persona non può rispondere perché è la cosa più difficile. è tipo che tu devi dire grazie <ride> e non puoi farla dire no ma tu quella volta no no no. Devi semplicemente... E far sì che tutto il grande sapere di Uno con l'innovazione che abbiamo sia un effetto wow per domani.